c'è più? ah sì, è, è discreto c'è quello normale anche la da stupida la è stupida la è da stupida la la stupida la stupida la stupida la stupida la stupida la stupida la